dei comportamenti da... Sì, sì, che mio papà, mio papà aveva, quando è morto aveva 83 anni, allora ero tornata dalla Svizzera per sposarmi era contento poverino, eh, mia mamma l'ho conosciuta poco perché eh, è morta a 51 anni, è morta da 53, ha lasciato lì un fratellino, un dioligiano che aveva 6 anni, i miei fratelli, ma no, noi siamo tutti, tutti, ci vogliamo bene. Chi era la guida della famiglia? Casa. Oh. I miei genitori? Tutti e due o solo il padre? No, no, per mia mamma. Ah, quindi ho una... Sì, sì. Mia mamma non era trentina, era di bandigrafia, eh. cioè di parecchio bandigrafia. E diceva che avete visto qualche se.. Eh sì, si mangiava, chiudeva eh. ah. tutto. Mm -hmm. Mm -hmm. Aveva la possibilità di andare a scuola? Della... Sì, fino a quando, provincia di Trento, allora si andava. Se eri promossa tutti gli anni, quando arrivavi in quarta, in quinta, rimanevi lì ferma. Io sono stata due anni in quinta, a 14 anni. Ed era una scuola femminile c'erano classe separate? Ma come? No, noi eravamo tutto insieme. insieme. Sì. E dopo la scuola poteva fare vari lavori oppure per A dei... casa arrivare prima a 15 anni, 16 anni, dopo sono andata in